parte dell'anno eccellente con giove positivo che favorirà lo sbocciare di nuovi amori e donerà gioia e buon umore specialmente se viaggerete e coltiverete i vostri hobby le coppie trascorreranno però dei periodi un po' turbolenti causati da incomprensioni passeggere <musica> la prima parte dell'anno per cercare e trovare un nuovo lavoro grazie all'appoggio di Giove la situazione finanziaria migliorerà gradualmente e soprattutto arriverà denaro dall'estero per le imprese che hanno clientela straniera